Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più una settimana di riposo in frigo. Gli ingredienti sono cacao amaro, alcol puro, zucchero, panna fresca e latte intero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. lo zucchero il cacao amaro e la panna ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 90 gradi velocità 4 Lasciamo raffreddare completamente il composto. Una volta freddo, aggiungiamo l'alcol E facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 3 il liquore è pronto trasferiamo in una bottiglia di vetro Lasciamolo riposare in frigo per una settimana prima di consumarlo. Liquore al cacao. Si conserva in frigo per 6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta!